Ay, ay, ay, ay, ay yeah. Baby girl love my bop and I like me too No roof on my top and my babe see through Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you I been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too the you. my Ciao a tutti, bentornati su Officina del Pilota. Faccio di tutto per raccontarvi i motori a modo mio. Oggi nella fattispecie BMW M4 Competition G82 che insieme all'aiuto di Officine Cubo di cui dovrete assolutamente seguire il profilo Instagram e Raro Performance l'abbiamo fatta suonare come nessuna M4 ha mai fatto Oltre a questo abbiamo fatto sì che la macchina andasse ancora più forte di quello che già andava Oddio Io sono Matteo Torrisi, bello rivedervi ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella così che possiate essere aggiornati ogni qualvolta, carico un nuovo video e buona sera. No. Mamma mia ragazzi è un progetto riuscito davvero bene da originale la BMW M4 Competition è bellissima da guidare, velocissima, comodissima, tanta trazione bilanciata meglio rispetto alla versione precedente però è un po' come se fosse un M5 dopo una cura dimagrante 1750 kg per quanto riguarda il mio gusto sono un po' troppi però devo dire che la macchina ti lascia senza fiato. È bella da vedere, anche il famoso Rene Anteriore che è stato molto criticato, di cui tutti parlano, poi alla fine ci fai l'occhio. È un po' come un disco che ascolti per la prima volta, che dici no, non mi piace, poi lo ascolti, lo riascolti e diventa bellissimo. Ecco, anche con l'M4 ti, ti ci abitui. Rimango dell'opinione, della mia opinione che avevo qualche mese fa ancora prima di guidarla non è assolutamente una macchina che comprerei perché è gigantesca non, non è il mio non è il mio stile non è il mio gusto però che gli vuoi dire eh, il proprietario che l'ha comprata e ha fatto bene voleva qualcosa in più come suono perché come avete sentito da originale non suona moltissimo e poi eh, voleva anche qualcosina in più sulle prestazioni a mio parere non c'è bisogno perché la macchina già va come un missile però ognuno c ha, c ha i gusti suoi quindi entriamo dentro Officine Cube eh, insieme ai ragazzi insieme ad Emilio il professore che vi racconterà cosa è stato fatto e come. Lo scarico originale della BMW M4 è composto da quattro catalizzatori, due filtri antiparticolato, un risuonatore centrale ed ovviamente il terminale. Qui davanti a noi abbiamo appunto i centrali con i due catalizzatori secondari, i due filtri antiparticolato ed il risonatore, mentre i due downpipe con i catalizzatori primari resteranno al loro posto, in quanto attualmente non è ancora possibile escludere le spie eh, tramite mappature, in quanto ovviamente tutte le centraline prodotte dopo luglio 2020 sono attualmente bloccate. Quello che andremo a fare in questo caso è realizzare una linea centrale sostitutiva dell'originale che vada quindi a rimuovere i due catalizzatori secondari, la coppia di filtro antiparticolato e di risonatore. Per il taglio dello scarico rispetteremo esattamente il punto di taglio previsto da BMW, ad esempio per il montaggio dello scarico M Performance. Il terminale resterà invece quello originale. Questo perché innanzitutto il terminale della G82 è molto più bello esteticamente rispetto a quello della F82 che era piuttosto ingombrante e anche un po' antiestetico. E poi anche per mantenere la funzionalità delle valvole di serie, visto che a valvola aperta la vettura avrà un sound davvero corposo, sarebbe bello anche tenere un certo comfort acustico a valvola chiusa per passare inosservati quando non si vuole dare nell'occhio. Questo è il sistema di scarico che abbiamo realizzato naturalmente con la collaborazione di Officine Cubo e questo sistema va a sostituire la coppia di catalizzatori originali, i filtri antiparticolato sul centrale ed il risuonatore anche su questa nuova M4 come sulla vecchia le due linee di scarico provenienti dalle due turbine hanno una lunghezza differente per mitigare il problema e ridurre risonanze sgradevoli abbiamo unito le due linee di scarico sul centrale realizzando questa X naturalmente una realizzazione totalmente artigianale e l'unione del flusso dei gas di scarico in questo punto permette di eh, ridurre le risonanze e dare una tonalità più gradevole all'orecchio. Per l'elusione del controllo da parte della centralina sulla presenza ed efficienza di filtri antiparticolato, dato che una mappatura non è ancora possibile, abbiamo studiato una soluzione con dei tubi di pressione differenziale di diametro calibrato che vanno a simulare la presenza dei filtri antiparticolato originali. E ora non resta altro che andare a fare un test drive con Matteo. Prima di continuare con la visione di questo video diamo uno spazio al nostro sponsor di oggi che è Autodoc. Autodoc è un marketplace che ti consente di trovare pezzi di ricambio online. C'è un'applicazione che devi scaricare sul tuo smartphone. Nell'applicazione potrai scegliere tutti i pezzi di ricambio di cui hai bisogno. Li metti nel carrello e con un clic li acquisti, spediscono i pezzi a casa tua, è tutto estremamente affidabile i pezzi di ricambio che acquisti sono nuovi e c'è una garanzia di due anni puoi chattare direttamente con gli omini autodoc nel caso avessi dubbi o perplessità sono super professionali, rispondono immediatamente e vedrai che tutto quello che ti serve lo trovi quindi ragazzi fate come me, come Officine cubo, tutti acquistiamo su autodoc e funziona bene, ora continuiamo con l'M4 sentiamo come suona adesso dopo le tue modifiche Sordo. La quarta è impressionante, è, è una coppia assurda, eh. cioè quando prende trazione è... e... <ride> cioè. Certo, queste non sono le gomme adatte a eh, invernali. No, le gomme invernali sicuramente non sono la scelta più intelligente, però... Scivola un po'. Ha comunque più trazione della vecchia, okay. con le stive, con le gomme invernali. Mi pare che sia la prima in Italia se è stata modificata. Potrebbe essere la prima in Italia. Non mi piace diciamo, mettere questi titoli sensazionalistici, però potrebbe essere effettivamente la prima in Italia, quantomeno di quelle sul web. Io ti dico che gli interni delle BMW, M3, M2 tutte quante insomma mi sono sempre piaciuti tanto però questa nella fattispecie è stupenda, questo colore mi fa, mi fa impazzire, sì. è bellissimo Allora devo dire che questa M4 anche come la M3 appena uscita ha fatto storcere il naso a tanti me compreso vederla dal vivo è tutta un'altra storia, cioè la macchina è meravigliosa, dal punto di vista tecnico scelte magari più o meno condivisibili ne parleremo dopo ma dal, dal punto di vista estetico la macchina è fantastica assolutamente fantastica l'upgrade interni sembra di essere passati dal 1800 mm. al 2300 <ride> cioè, l'upgrade interni è veramente spettacolare e fa una differenza totale proprio come qualità percepita mm. Questi tastini M1 e M2 sì, quanto. Bello. riscontri una comodità incredibile una prontezza nel rendere la macchina subito più sportiva ti fai su misura mm -hmm. la tua modalità di guida intervenendo sui vari, sulle varie parti personalizzabili e con M1 e M2 ti puoi caricare dei preset già fatti quindi da questo punto di vista sicuramente è comodo c'è addirittura un un feature diciamo, che ti analizza la qualità del drift Guarda, sì, sì. per ovvie ragioni non, non la proveremo sulle vetture sulla vettura di un cliente ci mancherebbe però c'è però c'è dal punto di vista elettronico invece centralina nuova prodotta dopo luglio 2020 come tutte le Bosch MG1 BMW mini e adesso anche su altre case attualmente la centralina non è mappabile per escludere il filtro antiparticolato, o meglio per emulare il filtro antiparticolato, abbiamo studiato una soluzione che prevede l'installazione sullo scarico di due tubi di pressione differenziale di diametro calibrato, che vanno a creare una contropressione naturalmente vinta, ma che la centralina interpreta come presenza di filtro antiparticolato originale, così mm. si riesce a non far accendere la spia pur senza fare nessun intervento in centralina, che non è possibile. Per aumentare la potenza del motore siamo intervenuti con l'installazione di una centralina aggiuntiva Race Chip GTS che ha vari livelli di potenza programmabile e a seconda della benzina utilizzata, in questo caso lo stiamo utilizzando con benzina a 100 ottani, riesce a portare la potenza massima a circa 600-610 cavalli con 750 Nm di coppia quindi un incremento, un notevole. incremento rispetto all'originale e notevole come tutte le centraline aggiuntive, l'aumento di potenza si ottiene con l'aumento della pressione di sovralimentazione, quindi la pressione del turbo, e con l'aumento della pressione carburante del rail. Quando si parla di centralina aggiuntiva tanti storcono il naso: è innegabile che la qualità dei risultati raggiunti non sia paragonabile ad una ricalibrazione della centralina di serie, mm. perché si può intervenire su meno parametri. Tuttavia si può far qualcosa per rendere l'erogazione più lineare, le cambiate più precise. A nostro avviso è di fondamentale importanza, e lo facciamo sempre, resettare gli adattamenti sia della centralina motore sia della centralina del cambio nel momento in cui si inizia ad utilizzare la centralina aggiuntiva con il nuovo livello di potenza. In questo modo la centralina, sebbene ingannata sulla quantità di coppia di potenza che sta erogando, riesce ad effettuare un nuovo apprendimento di tutti i punti di cambiata ideale, carburazione e anticipi sul nuovo livello di potenza. Siamo passati da un doppia frizione sulla M4 F82 ad un cambio convertitore di coppia su questa. Devo dire che è uno dei convertitori di coppia più veloci nella cambiata che io abbia mai provato. Cioè è un ottimo convertitore di coppia ma non ha quell'ignoranza del cambio della precedente qui è stato fatto un ulteriore passo a mio avviso verso il comfort e il lusso piuttosto che verso la sportività beh certo a me togli l'accelerazione in scalata e un po' mi viene da piangere Quello mi piaceva tanto anche a livello di suono quella cosa sì e purtroppo ormai si va in questa direzione eh, forse il target di, di persona che acquista questa vettura sicuramente non è, non è interessato a farne un utilizzo estremo, ma mm. piuttosto un utilizzo sì, stradale. Sì, ma... Devo dire una cosa importante: hanno migliorato tantissimo la trazione della macchina. Mm. La precedente M2, ma come anche eh, la precedente M4, ma come anche la M2, l'avrai notato sicuramente. Già da originale con 400 cavalli e qualcosa sì. fa abbastanza fatica a scaricare a terra la potenza. eh sì questa è distribuita meglio, bilanciata meglio. ha da davvero tanta, tanta trazione in più. Questa è la versione di M4 a trazione posteriore, innanzitutto. Sì. E devo dire che anche con il livello di potenza aggiunto, sia l'originale, sia in seguito all'installazione della centralina aggiuntiva, non dà chissà quale problema di trazione anche nelle marce più basse. Quindi è decisamente più sicura, più usufruibile da tutti, più usufruibile nell'uso giornaliero. Quindi da questo punto di vista c'è un passo avanti davvero notevolissimo bravi, bravi divisione M ottimo lavoro che spinta va veramente forte sì. questa. tantissima eh. coppia un motore notevole è fatta diventare ancora più cattiva di quello che era Così sembrerebbe E anche un po' il coinvolgimento del suono aumentato eh? Che sì, ti porta un sì, po' sì, a pensare che vada di più Ma lo sento sul sedile La colonna sonora di accompagnamento <ride> è decisamente sì. più coinvolgente Però al di là di tutto No, guarda, la pressione che faccio sul sedile con la mia schiena È aumentata <ride> Facciamo un test del 100-200, vediamo come si comporta l'M4 da originale e dopo le modifiche del prof. direi che i numeri parlano da soli. Andiamo avanti, tocca a me, è il mio turno, la provo io, la terza, la quarta, la quinta marcia, vi dico subito che hanno una coppia migliorata rispetto all'originale, 750 Nm sono molti, con un asfalto umido e una gomma invernale, bisogna stare molto attenti. BMW, piacere di guida da quando sono piccolo ho sempre riscontrato questa cosa lo dicono loro per primi e hanno ragione perché poi quando scendi da sta macchina sali su un'altra eh, ti manca un po' ti manca un po' sì, sono, sono divertenti sono davvero divertenti ah no, oltre a essere divertenti c'è proprio un grande piacere di guida per quanto siano comunque ovattate rispetto alle dirette concorrenti che questa fascia di prezzo più o meno possono essere la nuova RS3 e la nuova della 45S anche se la M4 costa un po' di più uh -huh. non c'è paragone naturalmente ah allora, non si può guidare sta macchina con le gomme invernali eh? no quella no te lo dico Quello sicuramente no cioè devi guidare in modalità nonno col cappello con le gomme invernali ma più forte te lo dico subito sì, sì, sì. 100 cavalli? Si sentono. Reagisce benissimo in queste strade piene di buche, di asperità. Continua a essere un bel salotto. Un salotto aggressivo da guerra. Bilanciatissimo. Una M5 Racing. <ride> una M5 che ha fatto una cura dimagrante. Esatto. Però di quello si tratta. Ogni volta che ci metti le mani te poi... No, allora. <ride> Aspetta un attimo. <ride> Devo dire che hanno calibrato... Oddio! Epa, Madonna mia! Tu dici che non hai pure a guidarla? Io sì! <ride> Va un po' troppo forte, ma no, veramente forte. Sì, va un po' troppo forte. forte. E... Devo dire che hanno calibrato molto bene la modalità MDM. Mm -hmm. Quindi controlli parzialmente disattivati, ma comunque sia che intervengono a se stai per morire. Mm -hmm. Quindi sono interessato intervenendo intervenire tipo sempre. Sempre? Sì, qui c'è il tastino per aprire e chiudere le valvole. Mm -hmm. Infatti, se chiudi la modalità più civile. Si disabilitano gli scoppi di uh -huh. pops and max. Certo E il sound diventa. non diventa, non c'è più. Ah, non eh. diventa, non però noi lo vogliamo aperto. Certo La eh, tira abbiamo fatto a fare. A coppia tutte le marce, eh. quarta, quinta, appena schiacci immediata è aumentata di quanto la coppia col tuo intervento? Circa 120-130 Nm <ride> siamo abbondantemente oltre i 750 Nm metri Io santo lo sento puoi spalancare a volante dritto ecco l'unica cosa che puoi fare guarda <ride> Anche il proprietario si divertirà. di sì, ma poi come suona? Ma il suono è bellissimo, veramente bellissimo. Pulito, forte, profondo. Ma ringhia, ringhia, ringhia davvero tanto. Sono dei risultati devo dire inaspettati per una centralina aggiuntiva cioè sono veramente poche poche poche le occasioni nelle quali una centralina aggiuntiva ti dà così tanta differenza dall'originale sei contento eh? sono sei... molto contento sei contento marca, ti dico la verità sono veramente contento sia del sound che è bello è pulito e corposo e sia delle prestazioni perché questo motore si presta veramente benissimo all'aumento di potenza e pensa quando si potrà fare un vero e proprio stage two. Sì. Che cosa riusciremo a tirare fuori? No, non ne ho idea, ma eh, diventa una pronto pista. Avete fatto un bel lavoro, brave, ragazzi. Brave. Grande raro performance, bravi Officine Cubo, è una bella accoppiata questa qua. Chissà che non te ne portino altre. La morte sua sarà a prenderla 4x4. Sì. Cioè questa 4x4 che poi faranno. Cioè, faranno, hanno già fatto. Il 4x4 X-Drive regolabile come sulla M5, quindi puoi selezionare una modalità eh, due ruote motrici. Comunque, quindi disabilitare l'anteriore oppure un 4x4 sport che ti fa squadrare in sicurezza. Questa macchina 4x4 con 700 e passa cavalli che faranno gli Stage 2 probabilmente sarà l'auto definitiva. lascia un commento, anzi due, anzi mille, lasciatemi 10.000 commenti, mettete like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così la prossima volta che ne carico uno ti arriva la notifica. Seguite i profili Instagram di Officine Cubo, Raro Performance e ovviamente il mio, Officina del Pilota e come al solito ci si vede nella prossima puntata. Ciao!